Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al libro di Teneramata, che certamente anche questa sera ci porterà su lidi abbastanza avvincenti, come eh, normale per questa particolare eh, avventura, chiamiamola così, vicenda. Ecco, eh, evento straordinario che ci consente di alzare qualche piccolo velo sulla vita che ci attende, che peraltro è il sottotitolo di questo ciclo di catechesi. Ci siamo lasciati la volta scorsa con eh, Teneramata che aveva portato Riccardo a fare la visita ad un'altra sua fiamma d'amore bianca. Abbiamo visto come mm, eh, Teneramata gli, gli ha mostrato come potesse essere possibile come dire, rimodellare un po' eh, le fattezze di questa sua fiamma che diventata adulta aveva delle cose meno attraenti rispetto a quando era fanciulla e invece altre più attraenti rispetto a quando era fanciulla. E attraverso questa operazione Teneramata ha fatto comprendere a Riccardo che gli amori celesti Avranno questa caratteristica che ciascuno eh, si adatterà ai gusti che si attende il suo amante celeste e quindi gli piacerà perfettissimamente, senza difetti. Riprendiamo da qui, ho rifatto questa introduzione perché eh, vedremo poi anche queste cose applicate addirittura al nostro Signore Gesù Cristo. Eh, a me mi ogni eh, tanto mi sorrido un po' perché mi arrivano diverse mail relative a teleramata con gli argomenti più svariati. Una domanda un po' particolare era: ma, ma i sacerdoti ce l'avranno anche loro gli amori celesti, oppure no? Dico. L'amore universale, figlioli miei cari, è per tutti, insomma, voi no? cioè, immaginate se uno fosse un prete. Ha visto tutte quante queste cose, meravigliose, dice no però siccome io sono prete per me non c'è niente. Il problema è che continua a raccomandare che quando si ascoltano queste cose non si possono proiettare i nostri schemi mentali terreni sull'altro mondo. Noi non possiamo e non dobbiamo pensare agli amori celesti al modo degli amori terrestri anche se qui sulla Terra ci sono state... Ecco. Poi c'è un'altra cosa importante da dire, qui eh, intercetto sempre una cosa, attenzione che, come è stato già accennato la volta scorsa, qui sulla Terra stiamo in stato di interdizione, queste cose non sono per qua giù, sono per lassù. Non venisse in mente a nessuno, né prete, né laico, né sposato, di andare ad accarezzare o a coltivare, cioè, siccome... Eh, nell'eternità creata in paradiso come quello accidentale godrò come, come dire, di, di, di questa persona verso cui sento una certa attrazione proviamo a coltivarla anche se in maniera platonica O oh, mi raccomando eh, perché qui non c'è la coltivazione platonica D'accordo? <ride> qui chi è sposato se ne sta buono con la moglie e col marito è stop chi non è sposato non se ne sta con nessuno, d'accordo? E chi è consacrato ancora meno. Quindi attenzione, eh, perché non dimentichiamo. Qui stiamo in stato di interdizione, qui c'è il peccato originale. Quindi non possiamo assolutamente avventurarci in viaggi di prova ecco, di quello che sarà. Per nessun motivo, eh, mi raccomando. Altrimenti la lettura di queste cose, anziché diventare una fonte di consolazione, può diventare la causa di, di rovina. Cioè c'è uno scarto immenso tra qui e, e dopo, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Fatte queste premesse che riprendono un po' eh, gli argomenti, e eh, li situano e ammoniscono da alcuni possibili fraintendimenti, per la verità sempre in agguato quando purtroppo si, si, si parla con termini umani che il nostro linguaggio è sempre imperfetto quindi va bene allora riprendiamo la, la lettura con Riccardo che avendo visto alcune cose comincia, ricomincia e riprende con il dire quindi i beati più alti godono di migliori e più numerosi amori celesti suggerì la mia invidia quindi i beati più alti godono di migliori e più numerosi amori celesti. Già questo si dovrebbe dire, per esempio, padre Pio starà molto in alto, no? O no, in paradiso? Secondo me sì. E, e quindi? <ride> Gode di migliori e di più numerosi amori celesti. Sì, risponde Terenamata, perché lo hanno meritato mediante le loro opere di amore e di carità, con questo spero che ti sforzerai per raggiungere una grande gloria futura. Farai godere di più tutti noi abitanti del cielo. Attenzione che quando parla di amore di carità non pensiamo semplicemente alle operette di carità, per carità importanti. Amore di carità con la A e con la C maiuscola è anzitutto l'amore di Dio. cioè Quanto hai amato Dio in questa vita? Eh, quanto gli hai dato, quanto ti sei sacrificato per lui, quanto hai camminato verso la santità per amore suo, ti sei emendato dai tuoi difetti, quante riparazioni gli hai offerto, quanti sacrifici gli hai offerto, quanti atti d'amore gli hai offerto, eccetera eccetera. E poi certamente anche quante opere buone hai fatto verso il prossimo, quante parole buone hai detto, quanti buoni consigli hai dato, quante lacrime hai asciugato, quanta elemosina hai fatto, quanti beni hai condiviso le eh, opere di ricordo spirituale e, e corporale certo va, va bene ecco, però non, non fraintendiamo e capite un, alt, un, un beato che raggiunge un, un, un alto grado di gloria in cielo ridonda su tutti quanti gli altri beati quindi i beati fanno il tifo che noi possiamo andare in paradiso un tifo anche un po' egoistico perché ne va anche del loro ulteriore godimento maggiore perché ciascuno di noi si porta in paradiso abbiamo già visto tante volte la propria individualità unica e ripetibile. che quindi causerà a chi entra in contatto con quell'individualità un, un tipo, una forma di gioia di felicità unica, diversa, da quella di tutti gli altri e più in alto va e meglio è perché più in alto va e più ne godranno allora Ebbene, il nostro Dio ti permette, sia pure in minima parte, che tu veda realizzato il tuo desiderio. Osserva di nuovo Bianca, ma non ti avvicinare. Il suo periodo di infanzia si è coordinato con quello del suo splendore giovanile. Ci siamo lasciati che aveva espresso questo desiderio, no? Bianca, che era passata oltre, si volse verso Dio. La vidi camminare sicura di sé, ma senza arroganza. Vedi il suo sguardo dolce, promettente un tenero amore. Era vero. Lei splendeva più affascinante d'accordo con il mio ideale di donna. Era veramente una bella ragazza, splendida e tuttavia ingenua, pura. Straordinaria meraviglia. Bianca corrispondeva all'ideale della mia donna amata, appena superato dalla mia amata visitatrice, cioè da te non amata le gambe esattamente modellate fantastico gli occhi colore marrone scurissimo erano diventati caffè chiaro proprio identici a quelli di tenera amata uè non credere che ho prestato i miei occhi a bianca eh? disse ridendo di buona voglia nel vedere il mio stupore il cambiamento del colore della pelle degli occhi, delle ciglia è la cosa più facile perfino i mortali potrebbero praticarlo se sapessero un po' più di biochimica eh, a me non è che mi dispiacerebbe tanto, eh, però eh, ho sempre il mio sogno nel cassetto degli occhi azzurri, ma ho questi castani, ma vanno bene così, no? <ride> Perdonatemi la, la battuta che ogni tanto... ecco. Stempera un po'. Biochimiche, amici, che i beati evidentemente gestiscono alla perfezione, sapendo anche dove andare a mettere le mani. Riccardo esclamo, esclama stupendi gli spazi tempi della quinta dimensione grazie ad essi in cielo è possibile realizzare l'onesto attenzione desiderio amoroso che restò frustrato in questo mondo. Ecco attenzione a quello che dice che eh, lo, eh, ribadisce quello che ho detto all'inizio di, di questa puntata in questa vita vi furono delle intenzioni che per molte cause, quasi tutte relazionate col peccato, aprire bene le orecchie, non poterono effettuarsi, ma furono desideri leciti, sono esseri di ragione, bene, nel cielo possono ricevere esistenza reale. Qui no. Avrai osservato aggiunse Teneramata, che ogni cristiano si forma più o meno idealizzata l'immagine fisica di nostro Signore Gesù Cristo. Ce l'abbiamo tutti, no? Di lui ci sono tante immagini quante la fantasia dell'uomo. Il cinema e la stampa tentano di raffigurare, secondo i gusti odierni, il suo aspetto fisico e il suo modo di essere vestito. Questo non è frivolezza, né mancanza di rispetto. È un impulso dell'istinto della gloria futura che sente nostalgia delle usanze della beatitudine. Cioè non è una cosa strana che io cerco di immaginarmi come era fatto nostro Signore, come era vestito, come andava in giro, o come era fatta la Madonna, o come andava in giro vestita la Madonna, com'era il suo portamento, come camminava, come muoveva, come, come, come gesticolava. Tutto normale, perché nella beatitudine queste cose le vedremo. È un'anticipazione imperfetta. Prosegue. Il Signore manifesta un'infinità di volti nella sua natura umana. Ad ogni glorificato si manifesta in un modo diverso, sempre amabile, d'accordo con il grado di felicità raggiunto dal viatore e con il nome nuovo che gode in cielo. E qui torna sul nome nuovo. Il nome nuovo indica in modo sottile, abbiamo già visto tante volte, come il nostro Dio ama e vuole essere amato assai singolarmente da questo Beato. Il nostro nome nuovo indicherà questo. Quell'amore particolare che solo per me avrà Dio per me e quell'amore particolare che solo io avrò per Dio. E che questo comincia da questa vita, eh. se entriamo in una dinamica di preghiera profonda, eh, e vi auguro a tutti di poterlo fare, anche se evidentemente in forma embrionale, incipiente. La manna segreta esprime, il nome nuovo e manna segreta sono nel libro dell'Apocalisse, l'abbiamo già visto a suo tempo, eh, quindi non sono invenzioni, esprime la capacità concessa dall'Altissimo che l'uomo glorificato ha per sostenere e godere quella precisa sfumatura dell'amore divino, che sono infinite, e per contraccambiarli in quello stesso modo unico e ripetibile. Inoltre la manna segreta rappresenta la squisita fruizione principale che ogni beato riceverà da tutto l'universo. Capite che vuol dire godersi tutto l'universo con una fruizione speciale? Tutto l'universo, abbiamo già detto la volta scorsa, credo, no? Minimo 5 miliardi di galassie, minimo, secondo le, le previsioni, diciamo così, più... Ecco, minimo. Insomma, tanta roba, no? che se no sappiamo abbiamo idea di che cosa circola in giro. Volevo anche a questo proposito, Teneramata non dice nulla, perché c'è molta gente che, dicevo eh, mail, eh, perché negli scritti di Maria Valtorta facciamo adesso una, una contaminazio, Gesù lascia intendere, chiaramente, che esistono altre forme di vita possibili. Allora cominciano a dire, no, allora, ma Don Giuseppe Tomaselli ha detto che gli UFO, i marziani e gli alieni sono cose che vengono dal diavolo. Allora, amici, se per uscire dalla Via Lattea ci vogliono 100 miliardi di anni, no, dunque, aspettate, 100 mila no, anni luce, viaggiando alla velocità della luce, ipoteticamente no scusate ci vogliono, 110.000 anni, non luce, se ci fosse un'astronave che viaggia alla velocità della luce, cosa che non sarà fatta mai. Vi rendete conto cosa significa 110.000 anni? Viaggiando la, qual è un, un uomo che campa 110.000 anni? Nessuno può uscire dalla, da, da, da, dalla Via Lattea, non, non tra noi mortali. Allora, è chiaro che tutte quante quelle cretinate che girano, UFO, alieni, marziani o cose di questo genere, se queste cose fossero vere, io sinceramente sono sempre molto scettico, ma supponiamo che ci fosse qualche materializzazione di questa roba qui, è chiaro che questi sarebbero diavoli. Perché? Perché io non credo che altre forme di vita, dovunque siano, possano violare queste distanze. Cioè, come caspita fai andare a, alla velocità della luce? Cioè, questo vale anche per... Cioè, se, se in altre galassie, ed è qui secondo me che esistono altre forme di vita, ci sono, cioè, quello che vale per noi vale anche per loro. Cioè, io credo che qualora ci siano, e anche Padre Pio quando gli chiesero siamo soli in tutto l'universo, disse «Eh, voglio! E eh, che pensi che il nostro Signore ha fatto tutto questo soltanto per noi?» eh, Insomma, cioè, noi non sappiamo nulla delle altre galassie capite? Zero, se non supposizioni. Quindi Dio ha stabilito del, che, che queste forme di vita in questa dimensione nel tempo non possono entrare in contatto. Quindi se ci sono delle manifestazioni strane, sicuramente sono da attribuire alle forze negative, perché il diavolo non ci mette niente a materializzarsi e a, a fare i giochettini da, da ET, l'extraterrestre. Ma da qui a concludere che siamo soli in tutto l'universo è, è, è un altro discorso. Eh. Immaginate se, faremo, se un giorno faremo qualche viaggio interstellare in qualche galassia che andiamo a scoprire... Eh. <ride> Quello che Gesù lascia intendere negli scritti di, di Maria Valtorta è che ci sono e come altre forme di vita, ma che noi esseri umani, amici miei, questo non è ci fa molto onore, eh, siamo la vergogna dell'universo. Perché noi esseri umani abbiamo peccato, abbiamo violato la volontà di Dio, costringendo, tra virgolette, in un certo senso, Dio non è costretto a fare niente, ma costringendo nel senso che o viene compiuta la, la redenzione, o noi siamo tutti quanti perennemente, eternamente spacciati. E quindi, mosso dall'amore, Gesù è sceso a redimerci, ma a quel prezzo, siamo in quaresima, stiamo. Quindi, bel capolavoro che siamo. Quindi, noi abbiamo fatto questo. A quello che lascia intendere altri nostri colleghi intelligenti in qualche modo, perché sicuramente devono essere intelligenti in qualche modo, esistenti da qualche parte, sperduta, chissà dove nell'universo, questa protervia non ce l'hanno avuta, e questa stupidaggine non l'hanno fatta. Questo è quello che. però queste sono tante cose, evidentemente, lasciate alla più assoluta libertà, d'accordo? Assolutamente proprio, perché non c'è nessun modo di. Eh, non dico soltanto di, di, di, di dimostrarlo, ma neanche di. Ecco, è soltanto, come dire, una, eh, un giudizio di verosimiglianza, cioè, perché voi capite. Cioè, nella Via Lattea pare che ci stiamo solo noi, pare che ci stiamo solo noi, ma capite quanto è grossa? 110.000 anni percorrendola alla velocità della luce? Eh, insomma, già è qua, cioè... <ride> allora. Tuttavia devi notare, riprendete la amata. stiamo parlando del nome nuovo e della manna segreta, ho detto queste cose perché squisita fruizione principale che ogni beato riceverà da tutto l'universo tutto l'universo, ma capite tutto l'universo? cioè ce l'abbiamo da fare eh? ecco. cioè, tuttavia devi notare che il nostro Dio impone una condizione poiché dice al vincitore darò una manna segreta e gli darò un sassolino bianco su cui è inciso un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Questo è Apocalisse 1,17. Il creatore parla dalla sua eternità assoluta. Attenzione, alla dimensione di Dio non è l'eternità creata, è l'eternità assoluta, non dal tempo e dallo spazio terrestri. Quindi nel linguaggio della quinta dimensione, al vincitore vuol dire a chi sta vincendo pertanto quando progredirai nella perfezione cristiana e starai trionfando sui nemici della tua salvezza eterna già dalla terra incomincerai a scorgere il tuo, nuovo, il tuo nome nuovo e quella divina sfumatura d'amore alla quale ti ha chiamato singolarmente il Signore dalla sua eternità assoluta avete capito cosa sto dicendo? l'ho detto prima cioè, nella misura in cui tu diventi veramente santo, non per scherzo, quindi progredisci nella perfezione cristiana e entri quindi in questo rapporto già attuale con Dio, già cominci nel godere la presenza di Lui a intuire qualche cosa di quello che sarà. Incomincerai a scorgere. Il nome nuovo è quella divina sfumatura d'amore che ce l'hai solo tu. Allora la tua sorpresa sarà grande quando contemplerai come quel sottile aspetto amoroso della tua personalità corrisponde al disegno vagheggiato dal Signore su di te. E anche ai tuoi più cari desideri coscienti e subcoscienti, attuali e futuri in questa vita e nel cielo. Se uno comincia a vivere questo, fa proprio strike. Ecco perché chi vive questo, e qui ci ricolleghiamo con gli scritti di Luisa sulla divina volontà sperimenta la felicità in terra la felicità in terra è una cosa è, è, è meno della beatitudine celeste ma è tanta roba eh. se una persona sta in, questa, sta, sta in questo orizzonte quando gli chiedono se è felice ma non ci pensa neanche un istante e quando pensa alla sua vita e si mette dinanzi a Dio Pensa questa cosa qui, vita più bella di questa, Signore, non potevi darmi. Non perché la tua onnipotenza non potesse fare di, di tutto e di più, ma io sono talmente contento che non ho niente da chiederti più di quello che mi hai dato. Prosegue, Teneramata, ti troverai colmo di speranza, quando potrai intravedere il tuo nome nuovo e addirittura sentite bene il suo misterioso rapporto con le tue, virgolette, qualità negative che negli altri causano vergogna, risate o avversione, addirittura. Cioè la nostra personalità del tutto specifica, dice qui, traspare è in qualche modo tradita addirittura da quegli aspetti non troppo edificanti della nostra personalità. E quando uno comincia a vivere questo, prosegue, lascerai di preoccuparti delle tue limitatezze e dei tuoi difetti, certo, attenzione, che non siano peccaminosi, perché li guarderai nella luce dell'aldilà. Li accetterai come parte del dolore che ti corrisponde nella redenzione, come stimoli per accrescere la fede e l'amore di carità e come preziosi pegni e gradevoli pregustazioni della futura beatitudine. Capito il senso, no? Qui chiaramente non è che si parla di quei difetti che, che sono peccaminosi, no? Perché se uno è racconto, eh, non è che siccome è racconto, questo fa parte della sua personalità che poi farà, andrà ad integrare la sfumatura particolare dell'amore con Dio. E se è racconto, è racconto, quello è un difetto che va, che va combattuto, d'accordo? Eh, ma appunto quei, quei, quei, quegli atteggiamenti, quei, quei portamenti, quei modi, come dire, non peccaminosi di essere o di porsi, però che, che magari a qualcuno possono dare, possono, possono dare fastidio, possono, possono urtare, possono irritare, o addirittura possono prenderti in giro. Da un lato questi concorrono a, come dire, a integrare quella personalità espressa dal nome nuovo, dall'altro una persona proprio smette di, di preoccuparsene e dall'altro ancora, quando si tratta, come dire, di, di difetti un po' mortificanti, no? si accettano e si offrono tranquillamente e serenamente pensiamo per esempio a quei difetti fisici di Bianca che eh, come si dice che eh, Riccardo voleva correggere no? vedete che c'è tutt'avanti una, una branca io non ho mai approfondito ma ne sono convintissimo eh, c'era una canzone di Battiato si chiamava la fisiognomica che parlava di questa cosa qui fisio no? Cioè l'agnome la, la del fisio, cioè attraverso i particolari della, delle nostre fattezze corporee scoprire i meandri della personalità, no? Dai muscoli del collo e degli orecchi il tipo di tensione e di chiusura. Mi ricordo, io ascoltavo Battiato, no? dai muscoli del collo e delle orecchie il tipo di tensioni e di chiusure. Poi il taglio del naso, lo sguardo, le ciglia, le sopracciglia, la forma degli occhi, il taglio delle orecchie, la conformazione delle mani, Ui! cioè la muscolatura. A mio modestissimo avviso non voglio fare... Cioè, questo discorso è sommamente fondato perché la nostra anima è tutto e dappertutto eh? cioè non c'è parte del nostro corpo che non sia abitato dall'anima dall e, e, e la, la quintessenza del nostro essere quindi il, il nome nuovo non è che, che, che dove sta? è l'anima che ce l'ha quindi è chiaro che poi andare ad approfondire e, e, si, si apre un mondo non credo che sia così semplice no? però qualcosina a me Dico insomma, sembra, sembra, sembra di, di, di intuirla, così come se uno studia bene i portamenti, eh, i gesti che le persone fanno, no? l'espressione del volto, i tic, eh, i modi appunto di, di, di stare seduti, di camminare, e eh, se tu conosci bene una persona e poi ti studi questi particolari, vedrai come questi questi particolari sono proprio espressivi di ciò che quella persona è. Vabbè, andiamo avanti che se no divaghiamo. Apriamo il capitolo 27. Mi dispiace che Bianca abbia lasciato la sua gloria, dice Riccardo, per venire al cortile dell'università. Disse a Teneramata quando Bianca si allontanò. E Teneramata risponde, ma non ha abbandonato il cielo, nessun beato può lasciare la felicità della vita eterna pensate che bene, non si può non si può lasciare la felicità della vita eterna per fare questo esperimento è bastato che lei si multilocasse partecipazione dell'onnipresenza divina no? l'anima sua gloriosa attenzione ha animato coscientemente perfezionandoli alcuni spazi tempi del suo organismo integrale ha corretto la sua personalità proprio come tu desideravi come un anticipo di come si acconcerà per affascinarti <ride> troppo bello lei è uno degli innumerevoli amori che il signore ha prestabilito per darteli nella tua gloria accidentale capite innumerevoli amori e poi ti arrivano le mail ma i sacerdoti nisba perché, perché vedete che cosa c'è dietro questo ragionamento, siccome il sacerdote non è sposato e ha fatto voto di castità, orrore, orrore, può avere una cosa di questo genere? No, assolutamente, è sempre un prestare, come dire, la, la quarta dimensione alla quinta per, per, per farmi un attimo capire è chiaro che qui non se ne, cioè, qui è castità assoluta qui è purezza assoluta, qui è distanza assoluta è riservatezza assoluta d'accordo? E, e, e, e, e, e, e chi è consegato? non ci pensa neanche per l'anticamera del cervello perché Dio non è che basta Dio basta e stravanza, d'accordo? con tutto il rispetto parlando figlioli miei cari Cioè, <ride> quando uno conosce il top che è il nostro signore cioè in questo mondo gli, gli, gli, gli amori umani non sono belli come saranno in paradiso. Chi, ha, chi è sposato, a meno che non si abbia fatto proprio bingo di un matrimonio strepitoso, lo sa, perché non c'è persona umana qui che non ci abbia un sacco di difetti, un sacco di cose, per cui c'è qualche cosa carina, però per altri aspetti è, cioè, non è tanto, è tanto gradevole. <ride> per cui la presenza come dire, di un'altra creatura in questa vita, non la puoi desiderare se c'hai il top? Perché? Perché, per, perché è l'imperfezione strutturale, ma nell'altro mondo non è così, perché ciascuna creatura a modo proprio è perfetta. Quindi non va a fare come dire in qualche modo: c'è cioè, che dice, ma io sto tanto bene con il nostro Signore, ma che ce faccio? No, dice, sto tanto bene con il nostro Signore, ma una sfumatura di perfezione creata di nostro Signore. La vivo con un altro ente creato. Ma questo non è possibile qui. Chiusa parentesi. Lei è uno degli innumerevoli amori che il Signore ha prestabilito per darteli nella tua gloria accidentale. Tuttavia Bianca non ha comunicato al suo corpo la splendida integra bellezza che le corrisponde secondo il suo grado di gloria adesso prima che leggiamo secondo voi perché ormai dovremmo, dovremmo averlo capito no comunque leggo dice e perché non ha mostrato la sua bellezza totale perché saresti morto di ammirazione e di amore per lei capito attenzione non è att Oh, è mica ha visto la madonna eh? ha visto una creatura cioè se la creatura Arrivata in quello stato, mostra tutta la sua splendida e integra bellezza corrispondente al suo grado di, di gloria, ci farebbe morire di amore. Morire? Proprio morire, morire, morire, andare incontro alla morte corporale. Eh? Non potremmo contenere una, una, una... Quante volte durante questi scritti dice, saresti morto, saresti morto di gioia, saresti morto di... Non, non posso, non posso. Perbacco pensai, Teneramata e Bianca sono le donne più belle che ho visto in vita mia e adesso risulta che le contemplo appena superficialmente. Ma come sarà la loro splendida bellezza celeste? Ma che gusto quando potrò baciarle al modo compenetrativo? Ah, oh, voglio andare via da questo mondo. Non sopporto il legame della mia coscienza al momento attuale. Non so più stare in questo mondo. <ride> Comincia a capire qualcosa e quindi dice ma via via. Capite perché, scusate, scusate un attimo una piccola parentesi, no? adesso qui ci sta Teneramata, ma io pure prima che ci tenere Teneramata, ma qualunque persona che sia cristiana, paura della morte, paura della morte, ho capito bene, paura della morte? Ma soltanto perché... Perdonatemi la battuta, il suicidio è proibito, ma se no, so subito. Paura della morte. Voi immaginate se i cristiani avessero questo nome. Provate a... a Scusate ogni tanto le, le, le, i voli polemici, no? Scusate un pochino, a provate un pochino ad andare indietro a quello che abbiamo visto che ci siamo lasciati alle spalle negli ultimi due o tre anni. Col terrore della morte. Su chi fa presa il terrore della, della, della morte? Sui non cristiani. Tu puoi essere battezzato, comunicato e cresimato, quanto te pare? Adesso Teneramata ci dà qualche elemento in più, ma basterebbe la fede, perché la vita eterna esiste, la beatitudine esiste. Cioè, dimenticati Teneramata. Noi tendiamo verso la beatitudine. E quindi che della morte c'è paura? Della morte ci abbiamo paura? Ma... In ogni caso però, attenzione che qui Tenera Mata corregge un po' il tiro. Non pensare così, mi rimproverò, questa vita è molto preziosa per il futuro celeste. Ecco un grande segreto. Ma quanti sono i cristiani che tutti i santi giorni che si svegliano, anche oggi, pensa a quello che hai fatto oggi, stanno pensando, questo è un altro giorno importante per il mio futuro celeste, tu vai a dormire, chi sta seguendo la diretta, tra poco vai a dormire, oggi che hai fatto per, perché il tuo grado di gloria, venerdì di quaresima, dai oggi abbiamo fatto qualcosa, eh? speriamo, o hai fatto una giornata dice, che ho fatto, ho amato il Signore, ho fatto qualcosa di bello per Lui, ho fatto qualche opera santa, ho fatto un tubo. Questa vita è molto preziosa per il futuro celeste. Cioè una persona che prende sul serio queste cose, ma capite, cioè comincia a moltiplicare di tutto e di più, perché non è uno scherzo, più santi diventiamo e più in alto in gloria andiamo, più in alto in gloria andiamo, più queste cose qui saranno il nostro pane quotidiano, anche questo non c'è bisogno di tenere amata, la Chiesa questo lo ha sempre insegnato, è che noi oggi non ci crediamo più, nelle catechesi sui novissimi, lo stiamo vedendo, quando si parla della de, de, de vita eterna, della della carne, in, in proporzione dei meriti. In proporzione dei meriti. Non date retta a tutti quanti quei chiacchieroni che, che farebbero bene a starsi zitti? Ah la misericordia di Dio, la misericordia di Dio, andiamo tutti quanti in paradiso. Ma che significa questo discorso? Ma che razza del discorso è? mica stanno tutti quanti uguali in paradiso mica è una persona che ha fatto carne da porco per tutta la vita scusatemi il termine e si converte una settimana prima di morire piange, si confessa e vabbè per carità si è salvato lì va Dio no? ma che pensate che quello sta vicino al padre Pio in paradiso? scusate E quando ci pensiamo al nostro futuro? Adesso ci devi pensare, perché ogni giorno che passa è un giorno in meno per, per crescere in gloria. Quello che non hai fatto ieri non, non, non lo puoi fare oggi. Eh. Oggi puoi fare qualche altra cosa, ma se ieri hai buttato una giornata, eh, quello non torna più. Non ti voglio far fa, fa, fa venire l'avvilimento, però la coscienza che quello che hai buttato non torna più, ti sproni a non buttarne più di giornate perché poi te ne pentirai. Quindi questa vita è molto preziosa per il futuro celeste, e con tutto ciò è davvero molto povera. Ma non voglio avvilirti, è meglio che parliamo di quello che hai appena visto in bianca. Il cambiamento svoltosi in lei fu reale e autentico. Niente è stato simulato. Eh? All'occasione è durato brevi minuti, ma sentite ma potrebbe persistere l'equivalente a migliaia di anni, a piacimento tuo e suo. Voi sarete in grado di modificare la vostra personalità, il vostro aspetto e il vostro corpo fisico in tanti modi diversi, così vi godrete a vicenda l'ineffabile modo celeste in svariatissime forme e circostanze cioè spiego quindi solo con una persona premesso che eh, di amori in cielo ce ne sono innumerevoli allora considerandole sono uno, numero uno, vi piacete così? Ah, potete rimanere per mille anni a godervi così. Ah, no, poi volete sballarvi un po', diciamo, cambiamo, si può modificare personalità, aspetto e corpo fisico in tanti modi diversi, in svariatissime forme e circostanze, solo con una persona. Immagina, moltiplica questo per gli innumerevoli, amori dice ma sarà un amore molto diverso da quello che conosco attenzione attenzione adesso qui un altro scarto tra la vita presente e quella futura sarà un amore molto migliore in questa povera vita terrena l'amore si ripete quasi in uno stesso modo ma che ci andiamo a inventare qua? cioè io sono fatto così capite? Non è che mi posso cambiare la faccia, il naso, le orecchie, per dire, no? La personalità, no, non si può. I corpi mortali, poi, come recinti di filo elettrificato, impediscono l'estasi reciproca compenetrativa dell'amore celeste e non permettono agli innamorati di godersi nell'intima conoscenza spirituale. Chi è stato innamorato questa cosa LOL? La sa, ma io credo che anche marito e moglie lo sanno. Anche quando si, si, si arriva a quei rapporti così tanto intimi, che danno vita all'intimità coniugale, però la conoscenza spirituale intima non c'è, perché tu non ci stai dentro il cuore dell'amato, non ci stai dentro la testa di un'altra persona. E anche il livello, come dire, di contatto dei corpi è sempre un contatto esterno. Può diventare in parte, mi capite, in, in, in quale dimensione... Ma è sempre... Non c'è una compenetrazione. Sentite cosa dice? speriamo che nessuno si fa scandalizzare. La fruizione delle labbra, quindi il bacio, terreno, non si può paragonare al bacio di due anime. Nelle confidenze d'amore terreno... Rimane sempre un'ombra di dubbio dinanzi all'impossibilità di una comunicazione spirituale assoluta, senza equivoci, senza timore, senza finzioni, senza parole. Può darsi che una persona ti sta baciando, perdonatemi, e pensa a un altro. Possibilissimo. Tu non lo sai questo qui, non lo puoi sapere. Quindi. I limiti intrinseci dell'amore umano, no? dell'amore terreno. Inoltre l'amore terreno diventa facilmente una monotonia e finisce che stanca. Io non, non ho avuto l'esperienza della vita matrimoniale, non sono stato soltanto con qualche, qualche annetto fidanzato, ma non ho avuto l'esperienza, però parlo con tante persone che sono sposate da, da, da tanti anni, no? La monotonia c'è perché quello sempre sempre quello è <ride> capito non è che si può inventare qualche cosa siccome non è fattibile qui perfezionare realmente l'aspetto fisico degli amanti né ritornare agli spazi tempi felici del passato gli sposi finiscono spesso con sopportarsi col tollerarsi e delle volte con l'annoiarsi, ahimè d'altronde il tempo soffia contro di loro e piano piano svanisce la bellezza svanisce la bellezza primiera svaniscono le bellezze le attrattive iniziali meno male che vanno spegnendosi anche i sensi ironizza i vecchi non notano chiaramente i loro difetti fisici dice <ride> Riccardo qui risponde "Ah, tu non volevi deprimermi ma mi hai depresso <ride> certamente riportandolo un pochino con i piedi per terra alla povertà intrinseca degli amori umani non è mia intenzione il mio desiderio è di avvicinarti il più possibile alla verità convincerti che l'amore terreno è un pallido ritratto del grande amore definitivo celeste e quindi persuaderti a porre la mira dei tuoi amori nel cielo Prevenirti dal canto di sirena di certi mortali, che a furia di amare, l'amore perverso, si polarizzano in passioni assorbenti che chiudono le porte della patria. Capite cosa sta dicendo, no? L'amore è proprio l'amore doc sulla terra, non c'è. In, in due parole. Certamente, per carità, non voglio adesso fare una depressione, cioè... C'è una piccola, un piccolo pallore, una piccola, un piccolo, un pallido ritratto. Quando l'amore funziona, chiaramente, specialmente prendiamo l'amore sponsale, e non sempre funziona, non sempre funziona. Quante sono le coppie che veramente vanno, vanno avanti? Sì, vanno avanti, eh, trascinano, eh in qualche modo, eh, non troppo entusiasmante, annoiato, stantio. Normale che sia così, per forza, salvo veramente sporadiche e rare eccezioni. Ma siccome molti pensano che questo sia, sia, sia il tutto, si sfrenano in amori che diventano perversi, e si chiudono le porte della patria, e così la felicità che cercano negli amori perversi non la troveranno mai, tu puoi averci anche avuto 10.000 donne, se tu sei un donnaiolo, e se sei stato con 10.000 donne, vediamo se poi è arrivato alla, alla decimillesima, sei, trovato, sei appagato e sei felice, vediamo, quanti sono stati di, di, di personaggi di questo genere, no? E nel frattempo ti sei chiuso la, le porte del cielo, perché insomma con 10.000 fornicazioni, se non ti penti un po', insomma è abbastanza difficile andare in paradiso. Eh? È tanto breve il soggiorno del viatore sulla terra, dice Teneramata. Magari tu accettassi umilmente la tua condizione di pellegrino e come tale ti comportassi. Pellegrino, uno che sta in cammino, uno che sa... Che le cose più belle verranno. E nella misura, verranno nella misura in cui mi gioco bene, in termini di santità, la giornata terrena che il Signore mi concede di vivere. Ma questo la Chiesa l'ha sempre insegnato. Sempre. Segnato, sempre. Compresi, dice Riccardo, perdonatemi le pause ogni tanto che sono tempo di, di farci un pochino digerire qualche concetto, credo importante, no? La mia brama di felicità mi porta a chiedere pere all'olmo, bellissima, <ride> proverbio popolare, no? In questa vita, ma adesso so che soltanto nel cielo l'olmo dà pere. Qui non ci stanno... Quello che cerchiamo qui non c'è. Ecco perché io dico sempre, state attenti, cioè, chi si vuole sposare, stia attento perché si vuole sposare, eh. perché i matrimoni fatti, perché io sto, cerco il principe azzurro, la principessa rosa, proietto tutte le mie aspettative di felicità in quello, ma stai sicuro che resterai deluso al 100%, il matrimonio è una vocazione soprannaturale, il fine non è trovare, cioè il fine è stabilire una comunione di vita con una persona che sai bene essere limitata, ma che scegli di amare, di accoglierne l'amore, principalmente per fare cosa? Per cooperare con i divini disegni di popolare la terra. Quando le coppie cristiane erano ancora, erano ancora cristiane, facevano 10-15 figli a famiglia, quasi tutti amici miei, eh? e si sta a dire... E che gli diamo da mangiare ma che gli davano da mangiare cent'anni fa ma l'avete sentito le storie delle nostre bisnonne io lo sentite seduti a tavola dentro una stanza di, dentro una casa dove c'erano 15 persone di, di, di 30 metri quadri capite con il tavolone in mezzo dove c'era la polenta fritta e rifatta che veniva fatta in parti più o meno uguali salvo quelle per papà e mamma che siccome era poco non mangiavano loro e fa mangiare figli Questo era un tempo. Quest'oggi non c'è più, eh? Dov'è il tuo tesoro? Lì è il tuo cuore, mi disse Tenera Amata. Lo ha detto qualcuno di ben più grande di lei. Se tu meditassi spesso la tua prossima vita futura, incominceresti a, vive, a scorgere il tuo vero tesoro. Attenzione, il casto amore umano in questa vita è come un assaggio del delizioso agape d'amore nella patria. Il casto amore, la sessualità che molti scambiano con l'amore, disturba la comprensione dell'amore celeste, perché abbiamo già visto che in cielo questa cosa non c'è, non c'entra. L'amore terreno unificato con l'amore dell'Altissimo, cioè convertito in amore di carità e associato alla divina promessa della Beatitudine, serve a spronare il pellegrino ad affrettarsi sulla via della perfezione cristiana. Il buon amore è necessario perché il viatore progredisca e faccia progredire cristianamente gli altri, poiché l'amore di carità, lungi da alienare l'uomo, lo spinge a perfezionarsi e a cooperare nel cristiano sviluppo del genere umano. Anche tra gli sposi deve esserci l'amore di carità, che significa? Significa che il matrimonio funziona nella misura in cui lo sposo è completamente rivolto alla felicità della sposa e viceversa. Invece, sapete come funzionano i matrimoni? Allora, io mi aspetto, da chi mi sta vicino, questo, questo, questo, questo non me lo dà e quindi sono frustrato però quella che mi sta vicino si aspetta quest'altro, quest'altro, quest'altro, io non glielo do e quindi quella si sente frustrata, e quindi siamo sempre ad appiccicarci. Capite? Amore di carità? E non è l'apertura alla vita un amore di carità? Dice, fino a che punto? Anche qui, quelli che vogliono vivere nella divina volontà, ma una coppia che vive nella divina volontà, perdonatemi eh, Può praticare i metodi naturali? Mia domanda provocatoria. Cioè, vivere nella divina volontà vuol dire vivere nell'abbandono, vuol dire non avere nessun dubbio che tutto quello che mi accadrà è quello che Dio dispone. Per cui se il nostro Signore ha stabilito che una coppia non può avere più di due figli, perché non ce la farà, per tante motivazioni che Dio sa, ma posta pure tutto il giorno, può essere aperta la vita quanto i non gli vengono più di due figli. E io ho conosciuto, persone che pur non avendo tante vette di santità non hanno preso nessuna precauzione e con due figli sono rimasti e come mai? e invece un'altra coppia che non fa così ne vengono 12? mi siete mai chiesti come mai? come mai? caso? è un caso? facciamo sempre funzionare quello che il nostro signore ci ha dato che non farlo funzionare è la rovina come mai? io ho conosciuto non posso fare i nomi, coppie che hanno avuto solo due figli, non c'era nessun problema e sono sempre state aperte alla vita. E ho conosciuto coppie aperte alla vita che ce ne avute 7 o 8 figli. Li conosco, sono ancora vivi. Sono amici, bellissime famiglie. Amore di carità. L'amore di carità, prosegue, serve da frugale refrigerio nel duro cammino di questo mondo. Serve anche perché i fidanzati, vedete, si sposino e generino più cittadini del cielo. Voi capite, ogni, ogni essere che non nasce, che usa la contraccezione, sta, non voglio adesso far, far settimare il prossimo, però ci sarà un cittadino, in, cioè, quando si fa un figlio, un figlio non lo fa per la terra, un figlio non morirà mai, se andrà in cielo, sarà una sfumatura di maggiore felicità celeste per tutti. Sentite che dice, l'amore di carità serve perché i fidanzati si sposino, non perché vadano a cercare la soddisfazione dei loro desideri e sogni, che non troveranno mai nell'altro, perché quell'altro non essere limitato come te, non è il Padre Eterno, non ti può pagare allora si sposino e generino più cittadini del cielo, cioè maggior quantità di sfumatori di felicità celesti, delle quali tutte godremo nella nostra cosa occidentale. Perché? Perché a maggior quantità di glorificati corrisponderanno più nomi nuovi, più doti di mana segreta, un maggior numero di interrelazioni personali d'amore nel cielo, più lodi di gloria al nostro Dio e di conseguenza migliore felicità per tutti i cittadini della patria. Pensate a quei criminali, che vogliono risolvere il problema demografico che vogliono spopolare la terra siamo circondati da questi criminali l'anticristo questi sono l'anticristo sentite che dice è meglio risolvere il problema demografico mediante la carità fraterna che non mediante l'aborto criminale e il controllo della natalità con mezzi illeciti problema demografico ma quale problema demografico? Ma spero che nessuno di quelli che ascoltano queste cose credino a tutte quelle cretinate che vanno dicendo questi qua in giro, eh. E non mi fate fare i nomi, che tanto li, li, li conosciamo tutti quanti i nomi, no? Eh. Se non fosse per la veemente passione dell'amore, tante coppie non si sposerebbero nel considerare freddamente le responsabilità del matrimonio cristiano. L'amore terreno serve infine della cosa principale perché il viatore conosca sia pure per remota analogia l'infinito amore con cui lo ama il Signore. Leggo a ruota così vediamo alla fine che ci mancano 5 minuti. Dice Riccardo, molte finalità importanti pur non essendo altro che un pallido riflesso dell'amore celeste e ce ne saranno altre che mi sfuggono in questo paratempo o che ignoro a causa del mio povero grado di gloria, chiamo piccolo l'amore terreno perché lo confronto con quello del cielo, ma non, credo, ma non credere che, che, che lo minimizzo. Anzi, ti raccomando di fomentarlo con prudenza cristiana. I tuoi amori ricidi di questo mondo, anche se sono piccoli ed effimeri, il rapporto al momento attuale, non però riguardo alla quinta dimensione, formano l'unico motore automatico che possiedi per uscire spiritualmente dalla Terra ed orbitare sia pure molto da lontano nel Reggio Cielo che ti attende. Parla di amori leciti, eh? Quindi l'amore con la moglie, l'amore col marito, l'amore con i figli, l'amore tra amici, l'amore alla scienza, l'amore al lavoro. Eh. Non, non amori strani, eh? Quindi l'amore fondamentale che rende gli altri amori veri, buoni, belli, unificanti ed eterni è l'amore di carità verso il nostro Dio. Questo è l'amore fondamentale. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Mai escludere l'amore divino dai tuoi amori terreni. E se questi non concordano con il primo, rifiutali. Posso dire, quando un figlio spirituale, una figlia spirituale andava da padre Pio a dire ho trovato il fidanzato, l'ha fidanzato. Dice. A parte che non voleva neanche sentire parlare se non c'era la castità assoluta, assoluta, manca un bacio per Padre Pio. Ok? Dopodiché non bastava questo qui. eh. Va in chiesa? No, lascialo. Proprio subito. Dice no, abbiamo cominciato ad andare a messa insieme. Ci deve andare da solo o da sola. Poi non riparliamo. Se questi non concordano col primo, rifiutali. Perché avrai un sacco di sofferenze dopo. Ma capeste quante coppie ho conosciuto dove, cioè che purtroppo, col senno di voi, eh, Se avessi saputo era meglio, eh, ricorda sempre l'oracolo del profeta Isaia. Guai a voi, figli ribelli! Dice il Signore. Che fate dei progetti senza contare con me. Fate alleanze non secondo il mio spirito, per aggiungere peccati a peccati. Citazioni bibliche. Queste qui, eh. Questa è Isaia 31. Poi c'è anche Isaia 39.11, figli infedeli che non vogliono ascoltare la voce del Signore, che dicono ai veggenti non abbiate visioni e ai profeti non fateci profezie sincere, diteci delle cose gradevoli, profetateci illusioni, scostatevi dalla via, distoglietevi dal sentiero, togliete dalla nostra vista il Santo di Israele. Quando ti serve qualcosa chiedila all'Altissimo, se te la dà ringraziala, Ringrazio e se non te la dà, ringrazio lo stesso perché te l'avrà negato a vantaggio del tuo futuro celeste. Non guardare la morte col binocolo a rovescio, che la gioia ti serva per intravedere il cielo e la tristezza per meglio sospirare la felicità futura. La vita mortale si svolge come se il Creatore non esistesse, ma questo modo di pensare è falso. Il nostro Dio è attentissimo a ciascuno dei suoi amati, figli mortali. Ecco, non c'è molto da commentare a queste ultime parole, anzi direi che è bene mettere punto qui e ci aggiorniamo se Dio vuole, alla prossima puntata. E che Dio vi benedica e la Madonna sempre e tutti vi protegga.